Ciao, sono William Bisacchi di bloginfissi.it e oggi ti parlerò di scorrevoli panoramici. Lo scorrevole panoramico è quello che vedi qui alle mie spalle in un campione all'interno della nostra sala mostra è uno scorrevole che viene utilizzato proprio per la sua panoramicità praticamente non abbiamo profili in vista come in uno scorrevole tradizionale andiamo a massimizzare l'apporto luminoso ed estetico Potrò guardare il mio panorama senza nessuna interferenza. Più è bello il panorama, meglio sarà e sarà anche un infisso molto, molto luminoso. È l'infisso più luminoso che puoi fare in un'abitazione privata. L'unica cosa che avrai sarà questo montante di soli 2 o 3 cm a secondo dei modelli. Tra i vari vetri, che possono essere 2, come 3, 4, potrebbe essere anche una parete completamente vetrata. Considera che questi montanti centrali negli scorreoli tradizionali sono 12 ma anche 15 cm e quindi danno un bel disturbo nella visione del tuo panorama e nella luminosità. Oltre a essere molto belli e molto di design, hanno la particolarità di avere una guida senza inciampo pavimento, quindi non ha nessun tipo di ostacolo, hanno delle prestazioni termiche e acustiche molto elevate è possibile realizzarli con i vetri doppi o con i vetri tripli quindi anche in, clima, in climi molto freddi oppure eh, nella sua, nel suo habitat naturale quindi senza nessuna tapparella o sole esterno questi qui solitamente vengono lasciati così da soli senza nessun tipo di schermatura solare e senza nessuna zanzariera montando un vetro di sicurezza, un vetro blindato è possibile avere anche una sicurezza all'interno della casa molto elevata perché? Perché oltre al vetro anche tutte le chiusure le chiusure di sicurezza sono all'interno del telaio e il telaio viene affogato nel muro in questo caso vediamo l'anca apribile corrono molto bene si possono fare dei pesi fino è anche oltre i 400 kg di portata quindi dimensioni molto molto grandi anche il design delle maniglie è molto ricercato si può avere la maniglia laterale integrata nel serramento che va praticamente scomparsa o anche una maniglietta centrale in questo caso quasi la maniglia va a scomparire per i più esigenti è possibile avere anche le ante motorizzate quindi senza nessun tipo di maniglia uno vede queste due vetrate, sembrano delle vetrate fisse ed esse sono apribili con dei motori a scomparsa la progettazione, la realizzazione e la posa in opera sono molto molto più complessi di un infisso tradizionale proprio per questa ragione è meglio affidarsi a chi ha molta esperienza sul campo e chi li ha già fatti in altri cantieri Bisacchi è una di quelle aziende con 45 anni di esperienza specializzata nella realizzazione di ville e di scorrevoli panoramici, se hai bisogno del nostro aiuto, sei nelle province qui adiacenti alla nostra zona che è a Fornicia Sena, Rimini e Ravenna, ti possiamo aiutare. Se sei in altre zone d'Italia, a seconda dell'entità del lavoro che devi fare, sentiamoci e valutiamo insieme se ci sono i presupposti per poter fare il lavoro. Ciao!